ci raccogliamo un momento, perché non stiamo facendo solo un'operazione culturale, stiamo facendo anche qualche cosa che tocca profondamente il nostro mondo interiore e le nostre scelte, perché volentieri o non volenti ascoltare questa parola di Dio significa forse rivedere alcune nostre posizioni o alcuni nostri modi di pensare. Il testo su cui noi questa mattina faremo la lezione lo trovate dalla linea 11 alla linea 40 e questo testo è un testo che torna a narrare un'altra volta la creazione dell'uomo. Se vi ricordate nel testo precedente noi l'uomo e la donna li avevamo già sistemati, perché verso la fine del racconto, cioè nel sesto giorno, avevamo visto un Dio che impegnato a fare, insieme alla sua corte celeste, Adam, la sua immagine, la sua somiglianza. Poi scopriamo che lo fa maschio e femmina poi scopriamo ancora che dà una benedizione particolare, poi scopriamo che l'umanità nascente è vegetariana, oggi scopriamo che Dio non ha creato per niente perché torna da casa. Noi a capitolo secondo, versetto 4a, avevamo chiuso il racconto della creazione, qui improvvisamente si apre un'altra volta, il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiorano le sue narizi un arte di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Sentite tutto a posto? Sì. Se ricordate nel racconto precedente, prima Dio crea tutto. Fa la bella torta e alla fine si mette la ciliegina, cioè che crea l'umanità. Qui se non parte, Dio deve ancora creare. E crea l'uomo. E dove lo mette? Dal momento che quando il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio che lo deve estruerlo sulla terra, cioè noi ci troviamo con questa landa deserta. E Dio depone l'uomo questa lambda deserta. Abbiamo una concezione diversa da quella precedente. Di là l'uomo è il culmine del creato, è il massimo del creato. Qui invece l'uomo è alle origini del creato. Poi siamo alla linea 15, capitolo secondo, versetto 8. Poi il Signore Dio piantò il giardino in Neve, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suo ogni sorta di alberi, braviglia alla vista e guarda da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo testo che adesso stiamo per leggere è il testo geografico più antico dell'umanità l'umanità. Provate a immaginare una carta geografica e una carta scritta. Chiedetevi di che differenza c'è tra scrivere disegnando e scrivere narrando. Il primo fiume si chiama, in italiano si dice piso e si va bene, perché se dovessimo leggere in ebraico. Eh, What do you si chiama Iconi, esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia, e il terzo fiume si chiama Tigri, e scorre in oriente di Assur, il quarto fiume è l'Eufate. il Signore Dio una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta essa è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa, ma si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora, tutti e due erano muti, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Un'osservazione che va fatta e che qui io non ho voluto scrivere di proposito è questa. prendere un nome, prima tradurlo donna e poi per fisime morali cambiare il significato. Perché qui il testo biblico non intende parlare di matrimonio, intende parlare del mistero della mascolinità e del mistero della femminilità, non del mistero coniugale e quindi dell'essere uomini e dell'essere donne. No? Ma siccome chi traduceva probabilmente non poteva concepire che un uomo e una donna stessero insieme senza essere marito e moglie, questa specie di precomprensione ha fatto sì che il traduttore combinasse questo. Sì, Però siamo lì, siamo lì, ma questa bar vuol dire unire, vuol dire mettere insieme, vuol dire raccogliere, quindi si potrebbe dire anche, eh, è a sua moglie, da bar non indica solo l'unione nel senso fisico, cioè di dialogo sessuale. Ma quando una maestra dà il fischietto perché la ricreazione è finita, anche lei fa l'azione di Dabak, raccoglie i bambini. La chioccia Dabak, raccoglie i cugini. Cioè il senso di... e hanno tradotto con Guinée, non con Minfè, non hanno adoperato la, la radice de, nin, eh, nin, Ninfo, sposo, Ninfè, sposo, hanno adoperato Guinée. a parte il fatto che nei papiri documentari del III secolo ha un'andatura senza formule, a differenza dell'altro precedente che era pieno di formule. Poi quest'altro testo ha un'altra caratteristica, se notate, vi sfugge dappertutto, non definisce mai niente, anzi vi obbliga molto spesso a fermarvi e a raccogliere le idee, perché è un testo solo all'ustre, all'ustre. All quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, si sì, non ti ha raccontato che ha fatto la terra e il cielo, quando l'ha fatto, allora costruì l'uomo, poi come costruisce l'uomo per la terra e il cielo, che sono le cose più che non ti dice niente, per l'ometto che è una rovettina piccola perde un disastro di versetti, che dice che prese polvere dal suolo, poi soffiò. Poi l'uomo divenne un essere vivente, poi il Signore Dio vi prepara una casetta, e poi il versetto 12 lo prende, lo mette lì nel giardinetto. Se voi notate, non sappiamo che il giardinetto sia. Dice che era pieno di alberi, belli da vedersi, con frutti buoni da mangiare, tra cui c'era l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, ma c'erano i datteri, c'erano le banane c'erano due di questioni allora perché questo testo ha questo andamento così strano allora eh, la spiegazione è molto semplice questo è un testo antichissimo gli studiosi eh, non sanno neanche dottarlo con molta precisione dicono senz'altro mi c'è una glossa ulteriore, quindi questo testo è stato glossato due volte, la prima volta per aggiungere che l'oro di quella terra è fine, e la seconda volta per aggiungere qui c'è anche la resina odorosa e la pietra dolce. Leggendolo in ebraico lo si vede con chiarezza, soprattutto se vi formate l'orecchio a questo testo vi accorgete che queste glosse sono vocabolario, cioè non appartiene al vocabolario del testo. Per avere questo orecchio basta che abbiate una buona poltrona, una bella musica lenta, quella di Gorjak soprattutto, un sottotonno, una bella luce e lo leggete cento volte, Alla centesima volta non occorre più fare il vostro orecchio coglie immediatamente e dice, qui c'è una glossa, qui c'è hanno sbagliato, qui c'è stato un frammento, ma lo dovete leggere tanto, perché in questo caso non è il calcolo scientifico che vi fa vedere le cose, ma è la finezza dell'orecchio che si è formato al testo e vi dice, ah, qui c'è qualcosa che non fa. La cosa strana è che quando cinque biblisti, questo istorzitio, Sì. Sembra però che le cose siano andate così. Il testo originariamente è stato steso durante l'epoca nomadica, nomadica, cioè quando Israele doveva ancora entrare, alla fine dell'esodo praticamente. Poi questi testi sono stati ripresi. Egiziana, portando le sue donne, e introduce in Israele l'università egiziana, ed è in questo. y los y las leyes, vive Questo senso del darsi un perché su ciò che è quotidianità oggi forse noi l'abbiamo perso. Perché abbiamo la salute, abbiamo il lavoro, abbiamo la scadenza di una rata, abbiamo so io, il video registratore da cambiare, abbiamo la mutua, abbiamo la multa da pagare e tutta questa vita forse nata ci strappa da queste domande che si sembrano. Delle sono il fondamento del, della motivazione della nostra esistenza questi tre capitoli sono la summa positivo aver fatto cose non positive perché se questo Dio che noi abbiamo visto positivo può fare cose non positive non E mi seguite quindi dietro a questi testi noi troviamo tutta questa perché il Il Signore Dio, che paio fiore. Il Signore, il Signore, per ogni rapporto. Dì di semplicemente Dio e buonanotte, no, via bene e no lì, via ben e Elohim. Scendono giù, attraversano il confine nella zona di Bethel, o là, ed entrano nel territorio di Giuda. Giuda era alleato con gli Assiri. Quindi quando Salomone II scende giù e fa piazza pulita del Regno del Nord, e il Regno del Sud non lo tocca perché è suo amico. Allora i sacerdoti del Nord scendono in cerchio con Mirotoli, si rifugiano presso il clero di Gerusalemme, il clero di Gerusalemme li accoglie ma li declassa. Da qui nascono storicamente i reddi, cioè fattori, portinai, organisti, sacerdoti messaggi. E qui avviene una cosa simpaticissima, perché i sacerdoti da Zù hanno la loro dura, dove loro lo chiama, non gli avè senza testa da Mettono insieme questi rotnoli e si accorgono che ci sono alcuni racconti che sono identici. Allora, quando i racconti non sono identici, i sacerdoti del sud prendono il racconto dei loro confratelli del nord e lo inseriscono dentro. Per cui voi avete nel testo del Pentateuco alcuni prati dove Dio è chiamato solo e non e non Yahweh. Altri testi dove Dio è chiamato solo Yahweh e non Elohim. Poi, Poi avete questo testo e ci sono altri dove stranamente Dio viene chiamato Yahweh Elohim. Cosa è successo? Lì si sono accorti che i due racconti erano uguali. Allora hanno soppresso il racconto Eloista, però hanno introdotto nello Yahweh la parola Elohim per indicare che i due raccolti erano diretti, qui noi abbiamo questo però, questo racconto veniva letto sia al sud, sia al nord, era dunque un racconto comune, un patrimonio comune delle due confessioni di Israele, quelle del nord per il russo, ecco perché c'è il doppio nome, Yahweh, di noi. Bene, adesso che abbiamo sistemato quello che dovevamo sistemare, possiamo incominciare. La prima cosa da dire è questa, che il versetto 11, poi saltate, andate al 13 e al 14, non è ebraico. È scritto in ebraico, è eh, per la moglie però questo modo di iniziare, quando gli dèi fecero la terra e il cielo, anzi quando lassù fecero la terra e il cielo, non c'era questo, non c'era quello, non c'era quest'altro, allora gli dei fecero così questo è il più antico poema accadico che noi conosciamo quando lassù in accadico si dice enuma e, e ed è il nome che viene dato a questo poema antichissimo della creazione dunque il racconto di Genesi di due conosce quel racconto e lo copia, almeno nella sua fase iniziale di racconto. Questo è molto interessante, perché ci sta a dire che quando il popolo ebraico scrive queste cose è analfabeta, ha bisogno cioè di copiare da un altro popolo certe forme narrative, certe forme di prosa mica andiamo al di là di questo piccolo fenomeno, ma andiamo alla radice del fenomeno. Il popolo di Dio non si vergogna di servirsi delle esperienze filosofico-teologiche di altri popoli. E' in camera nel proprio patrimonio di fede questo patrimonio mm. a lui. Naturalmente lo modifica, secondo la propria visione di fede, ma si serve di questa esperienza di arte. Nel clima religioso e teologico in cui noi viviamo, dopo certe, plezidi, certe forme di presa di posizione della Chiesa, sarà un po' difficile fare questo lavoro. Quando Razen scrive la Dominus Jesus, se io vi dico, l'ultimo scritto di Ratzinger che ha provocato queste enorme polemiche con le altre chiese e anche all'interno della chiesa Cattolica stessa, i dogmatici, ci sono risultati, vuol dire che ha scritto qualcosa di non facilmente condivisibile, Ciò che dice Ratzinger nella donna inussiesus il documento della congregazione per la fede è giusto. Per noi cristiani l'unico salvatore è Gesù, tutto diciamo. non succede niente. Ma è il modo con cui lui porge questa verità. Mentre i padri della Chiesa porgevano questa verità in modo inclusivo, cioè dicevano, Cristo è l'unico salvatore di però questo signore qua a noi ha dato i Vangeli le l'Ettore di Paolo, l'Antico Testamento ha dato la Bibbia e lì noi abbiamo il deposito della Rivelazione che alla tradizione della Chiesa agli altri popoli ha dato delle schegge di Vangeli quindi è una forma inclusiva, cioè i cristiani hanno tutto ma anche gli altri hanno qualcosa, per cui i cristiani è giusto che buttino l'occhio anche su questo bel patrimonio che le altre religioni hanno. perché resta sempre solo Gesù, ma Gesù ha dato a noi la parola di Dio e agli altri ha dato una specie di spruzzata di semi del verbo, e infatti i padri della Chiesa parlano di semi del verbo in greco fa un po' di impressione per la nostra sensibilità italiana quando si dice logo in sempre di toccare un argomento scivoloso. Ma sono sì. questi segni di Vangelo che esistono nelle altre religioni. Caminava, cioè, anzi, per invece quando propone la, donna, la verità di Cristo, l'unico salvatore, non ad opera il metodo inclusivo, ma ad opera il metodo esclusivo, cioè gli altri. Yeah. Io penso che abbia tempo di ripetirsi di questa forma che hanno operato, perché le chiese gli hanno risposto, oh, di te non ci interessa, noi continueremo il dialogo con i teologi cattolici. Le altre religioni hanno detto. Di te non ci interessa, noi continueremo sempre il dialogo con la Chiesa. Tu non sei la Chiesa. E i teologi cattolici gli hanno risposto come un modo questo di conoscere la dottrina della Chiesa, la quale sotto il profilo teologico corretta, come la presenti tu, ma non è il mondo. Sempre per fare un po' di provocazione, non so se ricordate quel racconto di Antonio Di Demello, scomunicato da Ratzinger, smorre, ma quando mai? Ma quando mai? C'è un principio del diritto romano che viene assunto dal diritto ecclesiastico e canonico che dice moros, opia, solita. che ti dà la soluzione su tutto. Morus, omnia, soldi, Lascia di farci. Ah, il nostro amico di Mello dice che c'era un signore che aveva un cane e aveva detto che l'olio di Marluzzo faceva molto bene ai cani. e allora Lui va in farmacia, prende la bottiglia di olio di merluzzo, va a casa, si mette in poltrona, chiama il cane, il cane arriva tutto contento, l'uomo prende le ginocchia, tac, le chiude la testa tra le ginocchia, con una mano rinforza la bocca e con l'altra rinfila il cucchiaio, è il cane che si dibatte. Vieni, l'altro lo bevi, anche se non ti piace e dai due giorni, dai due giorni, dai due giorni, un giorno il cane riesce a strattonarsi per bene e a sciogliersi. Ma, in questa strattonatura fatta dal cane, l'uomo viene sbilanciato, gli cade la bottiglia, gli cade il cucchiaio ancora pieno di olio, e il cane, una volta che è riuscito a strattonarsi e a liberarsi, vale le cane. L'olio versato è il più chiaro. Allora l'uomo capì che il cane non si strapponava perché non voleva bere l'olio di ma perché era il modo che l'uomo adoperava. che L'uomo adoperava non capito il cane, era il modo, non il corpo di un Chiaro il concetto. Per cui il contenuto di quel testo noi lo accettiamo, ce mancherebbe altro. Però l'esperienza religiosa sia di Israele sia della Chiesa accente, ci sta a dire che sia il popolo di Dio dell'Antico Testamento sia il popolo di Dio del Nuovo Testamento ha accolto l'esperienza religiosa degli altri popoli. È sempre un'esperienza di fede, è sempre toccare il trascendente. E se mi permettete un'osservazione, io non so se siete stati a messa stamattina o se, state, se siete stati a messa ieri, sembrerete no, ma provate ad osservare la Chiesa. Non è un modello cristiano, è un modello pagano. E tra l'altro poco religioso. Perché il modello architettonico della Basilica era il modello architettonico di un luogo pubblico dove si parlavano di affari, dove si faceva politica, non solo. Quando io presento le specie eucaristiche per la comunione dico, ecco eh, l'amico di Dio, di quello che mi ha ripetuto le Però prima dico beati gli invitati. Alla mensa del ma io non ho una mensa di sotto, io ho un altare. Questa è la mensa, il tavolo per la cucina. L'altare invece è un luogo rituale dei pagani. Il cristiano non ha un altare perché è sempre stata celebrata sulla tavola da cucina ce su una tavola, tra l'altro basta, perché non stessi, se no Giovanni non lo faceva, anzi il discepolo che Gesù amava non lo faceva, mettere la testa sul petto di Gesù. E la Chiesa nascente avrà la donna un sequese. Cebra, Mazzano, negli atti degli apostoli, c'è Eltico che lì sulla finestra, ed è al secondo piano, più o meno come noi, e spalava. Siccome Paolo era di una noiosità vescovile, quando predicava, Eltico, che era persona giovane, dice che orecchie lunghe, spalava, e si chiamava Fortunato. Eltico. Vediamoci che per esempio la Suburra di Roma, oggi chi è venuto a Roma con me sa che sono ancora visibili sei piani. La Suburra. che sono tutte costruzioni, la penitenza è battuta e hanno piatti. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la Palestina è una cosa, le città invece dove Paolo faceva il missionario sono città greche, le case greche. Voi esaminate il canone della Messa, molte parti sono formalmente, no, non a livello di contenuto, contenutisticamente, ma formalmente sono pagate. Per esempio nel canone romano, canone primo, la ripetizione è oxia, ex santa, ecco di banda, sacrificio. Questa ripetizione è un tipo. Per essere ascoltati, è più la forza di ripetere parole. E infatti se voi notate il sottoscritto cerca il più spesso possibile di celebrare.